Thank you. Ciao amici e benvenuti in una nuova ricetta per fare questo pollo dovete usare dei pezzi di pollo tagliati a tocchetti in questo modo metterli io uso questo metodo li metto in un sacchetto eh, con della farina dentro eh, in questo modo e poi li scrollo così vengono infarinati molto molto bene In una pentola aggiungo dell'olio e ci metto i petti di pollo infarinati. Li faccio dorare un pochino, circa 5 minuti. Una mischiata e poi li tiro fuori dalla pentola e li adagio nel piatto di affianco. Nella pentola che ho cotto, i pezzetti di pollo, metto la cipolla peccata con un po' d'olio ci metto un rametto di rosmarino mischio un pochino e aggiungo ancora i tocchetti di pollo il sale un po' di pepe una bella mischiata e ci metto la birra, comincio a mettere la birra un pochino alla volta continua a mischiare alla fine aggiungo l'ultima birra e copro tutti i pezzettini di pollo ecco, così Aggiungo un pochino di curcuma a piacere. Poi in forno a 200 gradi per una quindicina di minuti. Controllate bene il forno, sempre il forno deve essere controllato. Grazie per aver guardato il video. Grazie per essere arrivati fino qua, un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, ciao e al prossimo video, ciao!